pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati in questa sesta domenica del tempo di Pasqua eccoci davanti ad un testo profondo meraviglioso che ci parla del dinamismo d'amore di cui fa esperienza chi crede noi sosteremo in particolare su due punti, amore e osservanza dei comandamenti e la consolazione dello spirito. Vediamo un po'. Anzitutto Gesù dice, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Siamo abituati a dire di aver fede in Gesù, ma a volte si dice poco di amare Gesù. È toccante, miei cari, pensare alla scena della crocifissione, quando Gesù, fisicamente stremato, grondante sangue, inchiorato una croce disse, O sete. Vedete, non si trattava solo di una sete fisica, era anche sete d'amore. In mezzo a tutta quella cattiveria, a quell'abbandono che sentiva dentro sé, si faceva ancora più viva la sete d'amore. O oh sete, come a dire o oh sete d'amore, o oh sete di te, di te che tanto amo. Ma quante volte purtroppo, come diceva San Francesco d'Assisi, l'amore è poco amato. Ci farà bene chiederci ma nel mio cuore c'è. Amore per Gesù. Noi spesso pensiamo alla fede come a una serie di pratiche religiose da fare o alla conoscenza di alcune verità e dottrine, cose buone e necessarie, ma la fede cristiana parte da altro. Si tratta di un rapporto d'amore e di fiducia con il Signore Risorto, di intimità con Dio che si riversa nei cuori di coloro che lo accolgono. Una volta un maestro ebreo chiese ai suoi discepoli dove abita Dio. E uno dei suoi allievi disse «in cielo, in terra, in ogni luogo». «Sì», disse il maestro, «ma soprattutto Dio abita dove lo si lascia entrare». Qui c'è il discrimine per un cristianesimo adulto oppure no, amare o meno Gesù. Quanti riducono il cristianesimo a una serie di pratiche esteriori, magari fatte per pacificare la coscienza, finendo per sentirsi meglio degli altri?» E così ecco giudizi facili, durezze, chiusure, atteggiamenti da peperoncino all'aceto, direbbe il Papa. Se mi amate, dice il Signore, pensate all'umiltà di Dio. Se mi amate, io vi amo ma vi lascio liberi. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Se mi ami, osservi le mie parole. Se tu mi vuoi bene, cammini con me, aderisci a me, vivi con me e come me. E mi ascolti. Se cogli la bellezza profonda di ciò che io ti dico, è chiaro che cerchi di viverlo. E le parole di Gesù infatti ci insegnano ad amare e ci spingono ad amare. Qui era chiuso tutto, amare Dio e il prossimo. Ma noi potremmo leggere tutto in chiave volontarista. Se ho fede in Gesù, metto in pratica le regole che mi dà. So che c'è Gesù e quindi faccio questo, questo e quest'altro e devo fare così e cosà. Mm, no. Qui c'è qualcosa di più profondo. Se mi amate, se c'è quindi una relazione d'amore, un rapporto continuativo con me, si parte da qui se tu mi ami, la conseguenza è che osservi. Noi a volte pensiamo di risolvere le nostre povertà, di uscire dalla nostra mediocrità, di risolvere le nostre incompiutezze solo a suon di sforzi. Cioè, mi impegno un po' di più, prendo questo proposito, faccio questo, questo e quest'altro e sono a posto. Per quanto sia nobile e buono questo sforzo, non basta. Gesù parte dal «se mi ami». Parte da un altro punto di vista, cioè «se tu coltivi il rapporto con me, l'intimità con me, va da sé che osservi». Alcuni codici antichi traducevano al futuro «se mi amate, osserverete», come a dire «sarete resi capaci di osservare». Infatti l'osservare è un verbo che implica ascolto, custodia interiore e quindi pratica esteriore. È un avere a cuore l'altro e avere a cuore le parole dell'altro. Se io coltivo il rapporto con te, custodisco ciò che tu mi dici, divento capace di farlo. Per questo non funziona il ragionamento di chi dice no, ma io non prego, non vado in chiesa, ma faccio lo stesso del bene. Eh, non si tratta di dare un panino a un povero, di non so, fare un atto di gentilezza, questo tutti lo possono fare. Qui si tratta di diventare capaci di amare da Dio, di amare il nemico, di perdonare 70 volte 7, di perdersi totalmente per l'altro. Se manca la comunione con Dio, la relazione con Lui, non andiamo da nessuna parte, siamo incastrati nella nostra paura di perderci, nella nostra paura di amare fino in fondo, nel nostro egoismo che ci tira a vivere per noi stessi. Allora, se mi amate, osservate, osserverete, sarete resi capaci di amare come io vi amo. Secondo punto, entriamo nella consolazione dello Spirito Santo. Ecco, Gesù dice... Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, vi manderò un altro paraclito, lo spirito della verità, perché rimanga sempre con voi. Ecco, Gesù sta dicendo che lui sta per tornare al Padre, ma non ci lascia orfani, manderà un altro consolatore, qualcuno che sta con noi, che è lo spirito della verità. Gesù è la verità in persona, lo Spirito Santo è lo spirito della verità, cioè lo spirito che porta avanti l'opera di Gesù nella storia che ci rivela, che ci convince dell'amore di Dio per noi. Ecco Gesù dice non vi lascerò orfani. Questo è un linguaggio non insolito. I discepoli dei rabbini si diceva che rimanevano orfani alla loro morte. Quando moriva un maestro il suo discepolo restava orfano. E per orfano si può intendere uno senza padre, senza madre, o uno abbandonato, o qualcuno che non ha nessuno che si curi di lui. Gesù dice, come non funziona così, non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Chiaro, intendeva la sua risurrezione, ma anche la sua presenza continua in mezzo a noi. Gesù è, si è reso visibile i primi 40 giorni, poi è asceso al cielo e ora è presente, non visibile, per mezzo dello Spirito Santo. Quindi è possibile una unione costante con Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo risolve quella solitudine profonda che avvertiamo dentro e da cui spesso scappiamo. Solo Dio sa inabitare la profondità dell'animo umano e consolarci. Vedete, la persona che non ha aperto il cuore alla grazia, che non ha fatto esperienza dell'amore di Dio, è una persona profondamente sola. Noi possiamo riempirci di eh, relazioni, di amici, di cose da fare, tutte cose belle per carità, ma interiormente, profondamente, sei solo arrivano i momenti dove fai i conti con questa solitudine e spesso sono i momenti seri decisivi i momenti del dolore della prova della sofferenza della malattia in ultimo il momento dell'incontro con sorella morte è lì che sperimenti la tua povertà la tua solitudine gesù ci dice che lui non ci lascia orfani che se lo amiamo osserviamo i suoi comandamenti viene in noi lo Spirito del Padre, che se accogliamo Lui facciamo esperienza di questo Spirito Santo che in fondo cosa è? È il rapporto tra padre e figlio, è l'amore che unisce padre e figlio, è quell'amore che ci fa sentire figli, non soli, consolati. Ho davanti agli occhi la testimonianza di una ragazza disabile che incontrai in una missione. Entrando in questa casa, mi parlarono di questa ragazza, ormai inchiolata ad un letto da anni. Poteva muovere soltanto più la testa e parlare. Invocai un attimo lo Spirito Santo, chiedendo che mi aiutasse a dare una parola, un gesto di consolazione. Beh, vi assicuro che uscì da lì io, consolato. Trovai una ragazza piena di gioia, con una luce negli occhi meravigliosa che mi diceva «Io ho aperto il cuore a Gesù, mi sento profondamente amata». Dio è gioia, ma mi chiedo fuori agli altri, portiamo questa gioia? Ecco l'immagine splendida di una persona che pur nel dolore aveva accolto e viveva di quest'amore che la faceva sentire amata, non sola, consolata. E come diceva San Paolo, con quella stessa consolazione, consolava perfino gli altri. Vedete, questo spirito, che è il rapporto tra padre e figlio, scende in noi e ci trasforma da orfani a figli. In fondo, miei cari, e concludo, ciò di cui abbiamo bisogno nella vita non è tanto di risposte ai nostri mille perché, non è tanto di sapere tutto prima, ma è di aver in noi Lui di vivere uniti a Lui, di avere noi la Sua grazia, la Sua pace, la Sua forza per riuscire ad amare, ad affrontare ogni cosa, non da soli, non da orfani, ma da figli, con Lui, insieme con Lui. E tutto ciò sarà possibile tanto quanto lo ameremo e osserveremo la Sua parola. Che il Buon Dio vi benedica!